A coinvolgere le, le associazioni, i comitati di quartiere, eh, allora ti chiederei Chiara a illustrarci questo, questa cosa che secondo me è stata bella. Eh. Sì, la cosa è stata promossa all'interno della Biennale Spazio Pubblico dalla Commissione Partecipazione dell'Istituto Nazionale di Urbanistica e eh, in collaborazione col Forum PA sul tema della cittadinanza attiva e quindi eh, que tutte queste pratiche che sono immerse, che sono molto interessanti perché mettono insieme un, un insieme di soggetti che vanno dai comitati locali, nati magari come protesta e trasformatisi nel tempo a comitati che propongono, che aiutano anche le amministrazioni pubbliche a mantenere, a gestire spazi pubblici che altrimenti sarebbe, avrebbero grossi problemi di sicurezza, di degrado e, e anche proprio di fluidità. Quindi eh, da appunto, iniziative dal basso, promosse dal comitato, a iniziative invece più strutturate, promosse dalle stesse amministrazioni o, da, o dai consigli di quartiere o anche da professionisti che operano in questo campo. Quindi molto diverse, sono tutte, io vorrei leggerle tutte, ma siccome siamo un po' in ritardo non vorrei prendere troppo tempo, però le trovate tutte in quei pannelli che sono stati fatti, che sono nei totem fuori vanno da Polzano a, a Punta Lecce, passando da, dalla Sardegna, Sassari e Cagliari, e, ma insomma praticamente sono rappresentati moltissimi gruppi del nord, e del sud e delle isole. E quello che chiedeva la Cole, che è emerso con, con molto... Con, con, con molto valore, eh, che, il, che convol, si coinvolgessero soprattutto le categorie sociali che spesso eh, i percorsi d'ascolto istituzionali hanno difficoltà a coinvolgere, in particolare donne, bambini, anziani, immigrati, donne esportatori di disabilità fisiche e mentali. Sì, questa è pieghevole <ride> e questa è invece grande da attaccare. Sì, sì, è Chi è che va a torpignattare? Facciamo sì, dei piccoli gruppi. Facciamo sì, eh. dei piccoli gruppi. Facciamo dei piccoli gruppi perché da soli non ci va da andare nessuno. Ma sì, sì. noi facciamo Marranella, era sì, Toste e le Tempezza. Tutta Mar Spazi verdi perché fossero ri... riutilizzati per la diversità posti comuni, come parchi, che Potrebbe avere un grande orto in una piazza. In tutte le piazza. Che cos'è il guasto per chi non lo conosce? Il guasto è un giardino che. vedere cosa saresti disposto a dare in cambio e... here. sia pulito e quindi non pericoloso, che sia sicuro in tutti i sensi, che non ci sia un accesso alla strada, che sia ben illuminato, che non abbia eh, spigoli, angoli dove i bambini comunque possano muoversi in tranquillità e in sicurezza, quindi dove ci sia del verde. 12 maggio 2013 siamo in piazza Santa Giulia, quartiere di Vanchiglia a Torino, nell'ambito della manifestazione Piazziamoci. Piazziamoci è stata organizzata dal quartiere, Comitato Quartiere Vanchiglia, dall'associazione Un Giardino per Tutte e per Tutti e con la collaborazione di alcuni esercenti che ospitano intorno alla piazza. La manifestazione si inserisce all'interno di un evento di portata maggiore